passo alla seconda parte andiamo un pochettino ad un livello di dettaglio maggiore cioè adesso abbiamo capito di cosa si occupa il diritto d'autore e un po come funziona appunto la questione dell'acquisizione del diritto però adesso non parliamo più di diritto d'autore al singolare come se fosse un tutt'uno ma cominciamo a scomporlo quindi zoomiamo meglio mettiamo un po a fuoco e vediamo che il diritto d'autore in realtà sono diritti d'autore al plurale adesso non li non li leggete ma lo schema voglio farvelo vedere così apposta per darvi l'impatto per il colpo d'occhio di quanta roba è cioè questi sono tutti, forse ne manca anche qualcuno perché qualcuno magari è sfuggito però è uno schema che, che trovate che deriva dal mio libro quello capire il copyright che dà appunto una, una eh, idea complessiva, una vista complessiva su tutti i diritti che la legge italiana prevede, parlo da legge italiana ovviamente in questo, in questo corso però vedete che c'è già una prima, eh, una prima dicotomia tra diritti di tipo personale e diritti di tipo patrimoniale dall'altra parte, cioè diritti che hanno una vocazione appunto morale d'autore, dopo ve li spiego meglio, e altri diritti che invece hanno la vocazione di, come dire, remunerare il creativo, remunerare l'autore della sua attività e quindi permettono all'autore di eh, vivere eh, o comunque di avere un, un, un introito economico dallo sfruttamento delle sue opere. E questo è un po' il senso del, del, del copyright, del brevetto, della proprietà intellettuale, il fatto che per un certo periodo di tempo limitato, che poi adesso è sempre meno limitato perché siamo arrivati a 70 anni dalla morte dell'autore, quindi un'eternità sostanzialmente, però per un periodo limitato c'è solo un soggetto che può avvantaggiarsi economicamente del, di un'opera dell'ingegno, che è l'autore oppure i suoi cosiddetti aventi causa, cioè i soggetti a cui lui ha dato, o ceduto questi diritti ok e questo è il meccanismo con cui appunto i, i, i creativi si sostengono si dice che e non è un caso che infatti nel, nel codice civile italiano la parte sugli articoli sul diritto d'autore sono nel libro sesto che si chiama il lavoro quindi non è un caso perché, perché i, le norme sul diritto d'autore sono un po' il diritto del lavoro di colui che di lavoro fa il creativo se uno fa di, di, di lavoro fa il eh, il funzionario presso un comune è ovvio che il suo diritto del lavoro sono gli accordi sindacali per il pubblico impiego e la legge sul pubblico impiego nel, nel mondo dei, nei comuni quello è il suo diritto del lavoro però se uno di lavoro fa le, lo sceneggiatore per le fiction il suo diritto del lavoro è questa roba qua poi anche, anche in quel caso lì forse ci sono accordi sindacali ci sono categorie eh, eh, contratto di lavoro e via dicendo però questo è principalmente il diritto su cui lui che lui va a cedere e su cui contratta ok quindi vediamo adesso visto l'impatto vediamo le, le colonne un pochettino più nel dettaglio diritti morali d'autore allora sono appunto sono quelli che, erano, che nello schema di prima io ho detto diritti tipo personale perché in effetti hanno a che fare con la personalità dell'autore e non tanto con l'aspetto economico diritti, sono diritti inalienabili e inestinguibili strettamente legati alla personalità alla reputazione creativa dell'autore. Già, i primi due aggettivi fanno, creano non pochi problemi, perché inalienabili e indestinguibili cosa vuol dire? Che uno non li posso, non li posso cedere per contratto, quindi non, li posso, nei, non ci sarà qualcuno che li potrà gestire al posto mio, quindi saranno, rimarranno sempre nella sfera dell'autore e alla morte dell'autore ai suoi eredi, e quindi questo cosa vuol dire? Perché sono inestinguibili, vuol dire che poi, fin quando lui muore, non arriveranno mai 70 anni della morte, come invece funziona per quelli patrimoni. Questi verranno esercitati dai suoi eredi per i secoli dei secoli, finché si riesce a dimostrare, come dire, la discendenza. E, e questo non è, non è da poco come cosa, perché vuol dire che dell'autore noi non ci liberiamo mai veramente. Cioè l'autore mantiene sempre un legame con la sua opera. Anche quando ha ceduto tutti i diritti di tipo patrimoniale, ed è quello che succede, nel senso che se un autore è giovane, emergente, non ha un grande potere contrattuale, nella maggior parte dei casi, le case discografiche, le case editrici, le case di produzione si fanno dare tutti i diritti, perché poi sono loro che li sfruttano in cambio di, una, come dire, di un pagamento cash oppure di una percentuale sulle, sulle vendite. Però dal punto di vista del diritto appunto dell'aspetto morale, noi dell'autore non ci liberiamo mai, solamente però in questi pochi casi. Quindi noi li vediamo però vi invito a non ossessionarvi anche qua troppo con il discorso dei diritti morali perché innanzitutto tenete presente che i diritti morali esistono solo negli ordinamenti figli del diritto d'autore francese, noi siamo figli del diritto d'autore francese perché il diritto d'autore ci è arrivato dalle leggi napoleoniche dal, dal, nel periodo del primo 1800 e, e quindi il nostro modello di diritto d'autore è stato derivato dal, dalla codificazione francese, come tutto il nostro codice civile tra l'altro. E idem la Francia, idem la Germania e via dicendo. Ad esempio dove Napoleone non è arrivato, in Inghilterra, non ce l'hanno il diritto morale d'autore, perché loro avevano il copyright, che era un, altro, era un diritto che era nato addirittura qualche decennio prima e aveva una vocazione diversa che era appunto quella più di tutelare un Settore industriale che era quello dell'editoria, del questa nuova forma di. di, di, di questo nuovo settore industriale che era nascente nel 1700. Quindi, noi abbiamo questi diritti morali, noi siamo uno dei, dei paesi in cui i diritti morali pesano di più, però, appunto, funzionano e, e entrano in gioco solamente in questi quattro casi. Ad esempio, il diritto di rivendicare la paternità dell'opera. Cioè, l'autore ha sempre il diritto di essere citato e menzionato come autore, anche come vedrete nell'articolo 21, cioè salto di uno, vado sotto, il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore anche quando si è firmato come anonimo o pseudonimo, cioè anche quando per tutta la sua vita di creativo ha deciso di non firmarsi, può pentirsi a un certo punto, cambiare idea e far leva su un aspetto morale e dire no, io adesso voglio che quelle mie opere vengano collegate al mio nome e lo può fare di fronte a un giudice cioè è un diritto che è previsto riconoscere in giudizio cioè di fronte a una, a una corte oppure anche nel caso di opere pseudonime l'altro che è in realtà poi il diritto che entra in gioco più spesso è il diritto di impedire modifiche all'opera che siano lesive per la reputazione dell'autore cioè anche quando l'autore ha ceduto il diritto di eh, fare modifiche, che è un grande classico, cioè se un autore scrive un romanzo cede poi alla casa editrice anche il diritto di farne modifiche nel senso di derivazioni come un'opera, una versione teatrale, una versione cinematografica del romanzo e quindi la casa editrice non deve più chiedere a lui permesso ogni volta, che. perché è già stato ceduto all'interno del contratto, quindi per tutta la durata del contratto la casa editrice sarà libera di fare modifiche, fare derivazioni della sua, del, suo, del testo, del romanzo tranne il caso in cui queste, queste derivazioni, queste modifiche, vadano a toccare l'aspetto reputazionale, vadano a ledere questa, questo aspetto appunto di, di, di lesione, del, vadano, vadano a toccare l'aspetto di lesione della reputazione dell'autore. No, quindi vediamo se vi viene in mente un esempio. Quando è che un'opera, una modifica di un'opera può essere lesiva della reputazione dell'autore? Vi viene in mente un esempio? No? Pensate anche a un'opera di musica classica, quindi dove non, cioè non è che ci sia un contratto in cui sono stati ceduti dei diritti, cioè i diritti sono proprio scaduti. No? Giuseppe Verdi o Wagner o, o Rossini, non ci sono più i diritti d'autore, quelli patrimoniali, perché sono scaduti da un bel po' anche. Ciò nonostante, gli eredi dimostrando di essere eredi, ovviamente, possono intervenire quando vengono fatte delle opere dei loro bisnonno, trisnonno o, o, o antenato, eh, modifiche che siano lesive della loro reputazione. Non vi viene un esempio, c'è stato in realtà anche abbastanza di recente. Su, no, nessuno che, che mi fa l'esempio. No, lì penso che gli abbiano dato, anzi, lui abbia pagato un bel po' di soldi. Sì, sì, capisco la battuta e concordo. Però, però lì penso che ci sia stato un accordo economico per cui i radio ed hanno preso la loro bella fetta e quindi nessuno si lamenta. E non, e non credo che sia sufficiente a... Non è stata lesiva, può, pi può piacere, può non piacere, può essere considerata svilente o non svilente ma non, va, non è a livello da vedete qua dice da essere allesiva della reputazione dell'autore però c'è una, una ipotesi eh vedi che ci stai sì sì volevo arrivare esattamente a quello quindi fammi l'esempio associato a quindi un brano musicale lei dice associato vabbè siamo generici senza fare nome e cognomi però un brano di musica, sì, sì no, eh, la metto giù in, in forma più generica perché è successo in realtà una cosa simile all'estero, quindi non erano questi qua, ma era l'equivalente, per cui prendono un brano di musica classica e, e vengono cambiate un po' le parole e questo brano di musica classica sembra quasi un inno nazista o un razzista o un neonazista, no? E non è così difficile da fare, perché basta che sostituisco il nome della della donna amata che viene cantata all'interno del, del, del, del brano con la nazione o la patria e già assume un significato magari molto diverso se poi aggiungo parole anche un po' violente e pesanti allora ecco che scatta il discorso della reputazione dell'autore perché quindi anche eh, appunto il brano di musica classica di cui sono scaduti i diritti d'autore eh, può arrivare a quel livello di eh, appunto le L'esione della reputazione che fa sì che gli eredi dicano no, ecco, questa cosa non ci sta bene, non può essere fatta. Okay? Perché appunto viene associata ad una, un partito politico che ha delle idee particolari o, oppure ha la pornografia ad esempio. Okay? Quindi un, un autore di, di brani, ci sono dei musicisti che per lavoro fanno sigle e musica di sottofondo per la pubblicità e loro cedono queste, poi questi brani a delle agenzie di cui loro non hanno veramente traccia di quello che viene fatto perché poi loro vengono pagati in cash per, per il lavoro però appunto se tu sei convinto come autore musicale di fare opere che vanno a finire nella pubblicità e poi invece in realtà l'agenzia le vende a una, a, a una produzione di film porno magari a te non sta più bene, perché? perché non vuoi che il tuo nome venga associato e, e compaia nei titoli di coda dei porno questa cosa è legittima nel, nel mondo del nostro diritto d'autore in cui c'è un legame tra la, in cui c'è rimane comunque un legame tra l'autore e la sua opera anche di tipo appunto reputazionale quindi questi sono i due esempi classici che io faccio per, per farvi capire questo diritto infine vabbè l'ultimo e lo citiamo velocemente il diritto di ritirare l'opera dal commercio per gravi ragioni morali cioè la, la legge italiana prevede addirittura la possibilità per un autore che ha pubblicato l'opera e quindi è già, è già stata distribuita, quindi lui ha già firmato contratto di edizione, l'opera è stata prodotta, è stata distribuita, lui può pentirsi di averla distribuita e di averla messa in commercio. Deve dimostrare che ci siano però delle gravi ragioni morali. Allora in quel caso di fronte al giudice lui può chiedere che venga ritirata l'opera. Il problema qual è? Che l'articolo 142, che io non vi ho citato tutto perché è lungo, è, sottolinea che le eventuali spese per il ritiro dell'opera al commercio sono a carico di, di chi chiede il ritiro, quindi l'autore deve sapere che se, fa, se agisce, se aziona questo diritto, eh, dovrà poi farsi carico delle spese, perché pensate alla casa editrice o alla casa di distribuzione che hanno magari investito un sacco di soldi per promuovere un libro e poi si trovano a, dover, a doverlo ritirare perché l'autore ha cambiato idea. Però può succedere, ad esempio, l'autore che scrive un romanzo biografico non so, dedicato a suo padre e poi scopre che il padre non è il padre, dopo che il libro è stato pubblicato oppure il padre viene arrestato per eh, mafia, gravi delitti e lui scopre dopo questi fatti quindi ovviamente lui dice caspita a me questo libro adesso danneggia dal punto di vista dell'immagine come autore e quindi voglio ritirarlo come vedete sono casi non così frequenti per questo che io vi dicevo guardiamoli giusto per avere un'idea di come funziona il diritto d'autore ma non, non ossessioniamoci troppo perché entrano in gioco solamente in questi casi che sono abbastanza eh, eh, rari no? Quelli che ci interessano di più, quindi se non ci sono domande vado avanti. Ecco, sì sì, prego. Quindi nessun tipo di contratto che chiede l'accessione del diritto di paternità è legale? Esatto. Esempio, esatto, sì sì, ripeto la domanda perché magari nella registrazione non si sente. Lui dice, eh, quindi nessun contratto che chiede l'accessione la, la del diritto di paternità è legale. Non è che il, il contratto diventi nullo, però quella clausola lì è nulla, sì. E se... E ti, e ti chiedo se nel caso ti fosse capitato tra le mani di darmelo perché lo, lo, lo tengo come, come esempio di stupidarium del diritto perché un avvocato che ha fatto un contratto in cui cede i diritti morali è uno che non passerebbe l'esame di diritto d'autore alla facoltà di giurisprudenza perché è una delle regole, no, come vedete, cioè, è uno degli articoli dei primi articoli della legge quindi se io inserisco in un contratto una, un articolo, una clausola che cede il diritto morale di paternità vuol dire che... Non so bene, non ho capito bene come funziona questa materia, quantomeno, scusate, quantomeno in Italia. Poi. come tipo per i ghostwriter? Eh, il ghostwriter è un bel esempio, perché infatti il ghostwriter è una figura che arriva dall'ordinamento più che altro anglo-americano, no? Dove i diritti morali non ci sono e quindi là effettivamente dell'autore dell ti puoi liberare. In Italia il ghostwriter è una figura pericolosa, perché in effetti potrebbe a un certo punto eh, rivelarsi. Qual è il discorso? Che il ghostwriter lo tieni sotto scacco col contratto, cioè fai, fai, gli fai firmare un contratto in cui c'è una penale molto forte nel caso lui si rivelasse. Quindi lui il diritto ce l'ha sempre, però dal punto di vista del contratto, se fa sta cosa, <coughs> potrebbe avere delle conseguenze economiche un po', un po' pesanti. E quello possono fare, Sì, perché è su un altro piano, non è sul piano del diritto d'autore, è sul piano del come dire... È come se fosse un non disclosure agreement un accordo di non divulgazione è un contratto non è un ehm... però un contratto in cui tu cedi il tuo diritto di paternità a un altro non ha senso perché la legge dice che non ti puoi liberare di questo diritto sei tu l'autore al massimo puoi fare in modo che tu che non, si, che non ci siano tracce della tua opera e che quindi far finta che l'abbia creata direttamente lui ma non c'è bisogno cioè, scriverlo in un contratto è un nonsense perché vuol dire che tu stai dichiarando di essere tu l'autore ma ti vuoi liberare questa non, non, non ha senso, non puoi farlo. Okay. Se non ci sono altre curiosità, vado perché in realtà stiamo perdendo forse già troppo tempo sui diritti morali, non volevo troppo. Però mi, mi interessava farveli vedere per sapere che, farvi sapere che ci sono. Però quelli su cui poi si gioca tutta la vita del diritto d'autore, che anche noi avvocati siamo chiamati a eh, dover gestire. No? E anche domani, no? cioè, coloro che verranno a. Eh, sottopormi i loro casi, molto probabilmente me li sottoporranno in merito a uno di questi diritti o a tutti questi diritti perché questi sono quelli che, come vi ho già spiegato prima, hanno una funzione di eh, eh, offrire al, agli autori una remunerazione economica, una possibilità di, di, di, di sfruttamento economico sulle loro opere e sono quelli che poi entrano nei contratti, nelle licenze, no? quando andate su un sito web e vi dicono accette termini d'uso di questo sito per poter scaricare le foto o per caricare le foto quando andate a leggere, cosa che voi non immagino non abbiate mai fatto, però qualora abbiate la perversione un giorno di andarvi a leggere, scoprirete che sono esattamente citati questi articoli, questi, questi, questi diritti. Allora vengono detti diritti di utilizzazione economica, esclusivi perché sono esclusivi nel senso che creano un rapporto esclusivo, cioè solamente un soggetto può sfruttarli e quindi esclude gli altri dallo sfruttamento in quel senso. Ehm, e vengono, vedete che io ho messo tra la, dopo l'asterisco, sono detti anche diritti d'autore in senso stretto, cioè anche i diritti morali sono tecnicamente diritti d'autore perché sono dei diritti dell'autore, della persona che crea. Però poi, visto che nella vita del, del diritto questi qua sono gli unici che vanno a, a, a, a, si trovano poi all'interno dei contratti. Poi, quando tu dici hai ceduto i diritti d'autore, no? sono questi qua. Ti stai riferendo ovviamente a questi, perché gli altri non li puoi, non li puoi cedere. Questi sono, vedete, alienabili scomponibili, indipendenti l'uno dall'altro, quindi alienabili, esattamente il contrario di quello che abbiamo visto per quelli prima e, e direi, per fortuna che lo sono, cioè se non lo fossero non, non servirebbero a nulla il loro lavoro è esattamente quello di essere ceduti, di essere alienati, ceduti ad un altro soggetto scomponibili, indipendenti l'uno dall'altro, perché? perché io posso decidere di tagliarli a fette cioè, o di cedere un diritto ad un soggetto e un diritto ad un altro, o addirittura scomporre un diritto in sottopezzi. Ad esempio, il classico esempio, il diritto di fare traduzioni, il diritto di tradurre l'opera, no, l'articolo 18. Io posso fare un contratto con un'agenzia francese per la traduzione in francese, una con un un'agenzia tedesca per la traduzione in tedesco, una in spagnolo... Una un'agenzia spagnola per la traduzione in spagnolo, ma anche con un'agenzia eh, colombiana per la traduzione in spagnolo sudamericano che è un po' diverso ok, quindi posso tagliare questo diritto in sottofette e, questi sono quelli che durano 70 anni dalla morte dell'autore 70, 70 anni dalla morte dell'ultimo autore, sottolineo, perché non sempre le opere si scrivono da soli ci sono opere che vengono scritte da più soggetti, no? quindi per sapere quando sono scaduti i famosi 70 anni, devo andare a prendere l'ultimo autore morto e da quella data conto i 70 anni. Quindi a volte sono molti di più gli anni per un autore. Pensate ai figli di John Lennon. Perché vi dico, i cioè, figli di John Lennon brindano tutti i giorni alla salute di Paul McCartney. E eh sì, perché più, eh, più campa lui e più si allunga per loro la, capite, la tutela perché le canzoni erano tutte firmate a due no? parlo delle canzoni dei Beatles quindi quando erano Beatles eh, e firmavano le canzoni in due Lennon McCartney John Lennon è morto nell'80 ma in realtà i 70 anni non sono ancora partiti ok. quindi i 70 anni delle sue canzoni delle, delle canzoni scritte solo da lui Imagine ad esempio in teoria sono partiti adesso si sono riusciti a inventare che, che Yoko Ono è coautrice dell'opera follia totale però sono uscite. a sì. Hanno tirato fuori, chissà, chissà come mai, ovviamente. No? Eh. Eh, ma le canzoni dei Beatles non sappiamo di preciso quanto scadranno. Eh, augurando lunga vita a Paul, eh, i 70 anni scadranno, si inizieranno a contare quando morirà lui, anche relativi, alle, a, ai, cioè anche la parte di diritti relative a, a, Paul, alla, a John Lennon e, ai suoi, e quindi ai suoi attuali eredi. Eh, questi adesso li vediamo velocemente comunque sono il diritto di pubblicare l'opera il diritto di riprodurre l'opera di trascrivere l'opera di eseguire, rappresentare, e recitare in pubblico l'opera che è quello, il diritto che si paga alla SIAE quando si fanno le serate no? questo è il diritto di tutte le volte che c'è un'esecuzione una rappresentazione in pubblico il diritto di comunicare al pubblico l'opera, il diritto di distribuire l'opera, il diritto di tradurre l'opera, oppure di fare modifiche e elaborazioni dell'opera, oppure di fare pubblicazioni in raccolta, cioè unire la propria opera a quella di altri. Il diritto di noleggiare o autorizzare il diritto, il, il noleggio e il prestito della propria opera. E vabbè, il diritto di seguito su, su vendita di opere dati manoscritti non ci interessa perché è un diritto strano che agisce solo sulle opere che hanno un'unica copia, no? Quindi... Non è un vero copyright, è un non copyright, nel senso che agisce, è un diritto di seguito sulle vendite di sculture, quadri, manoscritti, disegni, quelle opere che appunto non vengono riprodotte in copia. Eh, ok, quindi questi sono appunto i diritti di utilizzazione economica dell'autore, degli autori. Ce ne sono altri, che sono la terza grande colonna del nostro schema che abbiamo visto prima, che sono detti diritti connessi connessi a cosa, lo spiego nell'asterisco, connessi all'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, quindi sono connessi all'esercizio dei diritti che, vediamo, che abbiamo visto nella slide precedente, però perché non vengono detti diritti d'autore questi? Perché non sono degli autori, cioè sono di soggetti che fanno, non fanno il lavoro di creare l'opera, ma fanno altre attività che sono più di, possiamo dire, confezionamento e messa a disposizione del pubblico, produzione dell'opera. Quindi sono diritti esclusivi su attività simili o connesse a quelle tutelate dai diritti d'autore in senso stretto e sono ad esempio, li vediamo, il diritto del produttore di fonogrammi, il diritto di produttore di opere cinematografiche, audiovisive, i diritti relativi alla remissione radiofonica e televisiva, i diritti degli artisti, interpreti ed esecutori, eh, diritti relativi a, ad esempio non so, al, al ritratto, i cosiddetti che sono, vengono chiamati diritti d'immagine occhio perché questi si chiamano diritti connessi ma non sono i fratelli poveri degli altri cioè non è che pesano di meno anzi nel mercato attualmente probabilmente sono quelli che pesano di più cioè vi faccio il classico esempio diritto degli artisti interpreti esecutori quante volte siete andati a vedere un film al cinema sapendo chi erano gli attori principali ma non sapevate chi era il regista no? vado a vedere, non dite mai vado a vedere l'ultimo di, vado a vedere l'ultimo con ho no, stato a vedere il film con, eh, con Clooney e, e Julia Roberts eh, perché effettivamente, sì, ovvio, i cultori del cinema hanno un approccio diverso però nella maggior parte dei casi l'uomo della strada e quindi in quel caso ovviamente il soggetto che ha anche un valore economico e quindi viene pagato di più nella realizzazione del film probabilmente l'interprete è, è, è, è il personaggio che dà la faccia al film al protagonista che compare sulla locandina e lì sono diritti connessi, perché anche il diritto del relativo al ritratto, il fatto di vendere la tua faccia. Pensate ai fotomodelli e alle fotomodelle che compaiono nelle, nelle foto di, di pubblicità. No? Tu vuoi Kate Moss che ti fa la pubblicità al profumo, quindi vuoi Kate Moss con in mano il profumo. In quel momento lì Kate Moss non è interprete nemmeno, e non è neanche il titolare di diritti d'autore perché lei non sta interpretando un'opera non ha scritto nulla. Il titolare dei diritti d'autore probabilmente è il fotografo che sta scattando la foto. Però nessuno sa chi è il fotografo perché nella fotografia a volte in piccolo piccolo c'è scritto in un angolino, ma a volte nemmeno. Fateci caso. Quindi il diritto d'autore in quel momento va in molto in secondo piano rispetto al diritto connesso che invece è il diritto di lei che vi sta prestando la sua bella faccia e la sua notorietà per pubblicizzare il profumo o la borsa o le scarpe. Ok? quindi questo appunto per sottolineare che, che, che, non, sono, che, non, sono, che non pesano poco pensate anche al il produttore discografico no? cioè, quante volte dei, dei musicisti sconosciuti e delle musiche di bassa lega prodotte però da uno importante arrivano sul mercato e hanno successo no? perché? perché il ruolo del produttore è a volte quello chiave nel, nel, nel mercato musicale quindi un disco ciofega prodotto da uno importante diventa un disco che, che vende comunque. No? Eh, quindi eh, occhio, appunto non, si chiamano connessi ma non, sono, ma non sono di secondo piano nel, nel mercato.